Innanzitutto vi chiedo scusa del, del ritardo, ma avevamo in corso una riunione. Eh, vi fornisco i dati che adesso abbiamo mm, acquisito definitivamente dalle Regioni e abbiamo condiviso con il Ministero della Salute. Sì? Ah, ecco. Allora partiamo. Vi do i dati della situazione, complessivamente abbiamo 132 persone che sono state positive al coronavirus, di queste due sono decedute e una è guarita, lo sapete il ricercatore che abbiamo riportato da One. I numeri sono per quanto riguarda la Lombardia 88 persone Affette dal virus, in Veneto 24, in eh, Piemonte 6, nell'Emilia-Romagna 9 e 2 nel Lazio. Sono i due ricoverati ancora all'ospedale Spallanzani. Il eh, totale delle persone che sono quindi attualmente sotto. Eh, Osservazione del Servizio Sanitario Nazionale sono 129, di questi sono 54 ricoverati negli ospedali con sintomi, 26 sono in terapia intensiva e 22 sono in isolamento domiciliare. Questi sono i dati che eh, abbiamo censito in, questi, eh, in queste ore e, e quindi questo è il dato che vi posso comunicare. Ci sono domande se ci sono domande Posso? Prego. 89, ho detto ah, anch'io 89. Okay, okay. E confermo. Ma questo significa che forse in altri Paesi in lo stanno facendo in modo meno serio di noi, perché appare questo quello che è iniziativo? Cioè, guarda noi sono tanti perché insomma, sono tutti bravi a trovare. Noi abbiamo un livello di prevenzione come sapete elevatissimo, abbiamo disposto per primo il controllo nei porti e negli aeroporti e tutti i possibili casi li abbiamo verificati, abbiamo fatto il tampone, abbiamo fatto eh, le prove di laboratorio quindi sono diverse migliaia, poi credo dal pomeriggio il dato che vi daremo, Piero, il dato che vi daremo è anche il dato dei tamponi eseguiti perché è significativo dare questo dato, vi chiedo scusa se non ce l'ho adesso ma potete immaginare che stiamo definendo anche un protocollo con i colleghi delle regioni per comunicare questi dati. Quindi confermo quello che ha dichiarato il Presidente del Consiglio. Grazie. Allora, sotto il profilo delle strutture vi posso dire che noi abbiamo fatto un lavoro insieme con le nostre strutture operative, in particolar modo con le Forze Armate che voglio ringraziare perché abbiamo la disponibilità di diversi migliaia di posti in tutto il territorio nazionale. Questo è il quadro che ci è stato fornito dalle Forze Armate che hanno lavorato in modo eh, veramente eh, eccezionale e abbiamo non ho un totale generale ma vi potrei fornire il dettaglio complessivo ma vi posso dire che solo le infrastrutture dell'esercito rese disponibili potrebbero essere 3.412 posti letti in 1.223 camere. Questo è un esempio come quelle rese disponibili dall'aeronautica militare potrebbero essere 1.789 posti letto in 290 No, qui c'è eh, un dato eh, 1789 posti letto, eh, quindi abbiamo un quadro sia delle nostre strutture operative che anche degli alberghi, abbiamo una ricognizione fatta con i colleghi delle regioni e siamo pronti a utilizzare anche alberghi per queste attività, quindi non abbiamo problemi di eh, di strutture per quanto riguarda il ricovero e l'assistenza di eh, Allora Il numero dei tamponi, me li hanno portati, sono oltre 3.000 quindi come potete vedere c'è un livello elevatissimo di screening sanitario. Angela Caponetto, renius 24 e Nei comuni che sono citati nel decreto ci sarà, un, sarà, sarà allargato il numero dei comuni in isolamento? Per esempio mi viene da pensare il comune in cui si trovano i familiari, la famiglia che è andata via eh, dalla Lombardia adesso si trova in Campania? Questo eh, rientra nell'ambito di una valutazione che faremo d'accordo con le Regioni, è una valutazione del Comitato Tecnico Scientifico. Sapete che il decreto legge che sarà è stato approvato ieri sera e sarà reso noto nelle prossime ore, eh, prevede una, eh, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per individuare queste aree. Per il momento sono l'area ovviamente di eh, Vo e Uganeo in Veneto e l'area del dei dieci comuni cui ha fatto cenno anche il Presidente del Consiglio dei Ministri ieri nella sua dichiarazione. Radio Zunino di Repubblica, c'è qualche informazione in più sulla catena del possibile contagio sia a Vauganeo che nella bassa milanese? L'OMS sembra avere dei dubbi, cioè del, trova un po' strano il caso Italia. E la seconda cosa, esiste una eh, previsione dell'ondata di questo contagio? In Cina sta diminuendo, adesso esplode da noi, c'è una, una previsione sulla possibile onda di contagio? Allora non, sono, non siamo riusciti, le strutture sanitarie non sono riuscite a individuare il paziente zero, questo ancora non l'abbiamo individuato e, e quindi è difficile poi formulare anche previsioni su quella che può essere la diffusione. L'unica misura concreta e eh, valida da ad adottare è stata quella di chiudere questi territori. Sì, prego. Buongiorno Annalisa Venditti di Chi l'ha visto Rai 3. Ehm, Nell'ordine di quello che sta, diciamo, state monitorando e vedendo in queste ore, i dieci comportamenti da seguire sono ovviamente immagino ancora validi, ma state aggiornando questa guida? Ci sono altre cose che dobbiamo dire agli italiani che devono fare? No, allora rispetto a questi Anzi. comportamenti da tenere non ci sono aggiornamenti. Si stanno definendo tutta una serie di linee guida sui comportamenti da tenere all'interno delle aree, eh, quelle chiuse o altre disposizioni per la gestione delle criticità a livello eh, diciamo nazionale qualora dovessimo avere l'esigenza e queste saranno emanate queste linee guida da parte del Ministro della Salute quanto prima. Grazie, grazie a tutti.